Bere e guidare è una storia già vista. E il finale è sempre lo stesso. Incidenti gravi e mortali che distruggono la tua vita e quella degli altri. Non bere e non assumere sostanze prima di guidare. Scopri di più su cambiailfinale.it.